Ciao a tutti! Oggi prepareremo il finto miele d'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono succo di arancia fresco e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e il succo di arancia fresco. E facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 3. Il finto miele è pronto. Adesso questa sarà la consistenza che attualmente sarà molto liquida e non appena si raffredderà mh, cambierà consistenza. Siamo all'interno di un vasetto che abbiamo precedentemente sterilizzato e lo faremo colare non direttamente sul vetro ma prima sul cucchiaio che poi scivolerà all'interno del barattolo. Andiamo a travasare. Finto miele d'arancia. Si conserva in dispensa per 9 mesi. Grazie e alla prossima ricetta.